Ok, grazie. Ehm, sì, intendo ehm, semplicemente specificare come ultimo intervento, diciamo così, sull'emendamento qua quarto, perché mi sembra di capire anche dagli interventi... Ehm, che stanno seguendo appunto la discussione che non sia chiara una cosa. All'interno allora, all del um, deliberato viene richiesta la singola conferenza di servizi delle attività ad oggi esistenti per chiarire la situazione relativa alle concessioni, convenzioni e um, relativa ai pagamenti dell'occupazione di del suolo pubblico nonché a tutte le autorizzazioni anche urbanistiche che hanno seguito alle uh, concessioni uh, date a uh, questi gestori. All'interno del, um, del deliberato in ultimo parliamo del futuro, quindi del piano di settore, di quello che sarà il futuro del punto verde infanzia e quindi delineiamo quello che nelle future concessioni, quelle che ad oggi ancora non esistono, sarà concesso. Naturalmente questo punto nel dettaglio mi è stato um, sottolineato è stata sottolineata come esigente da parte dei municipi che hanno visto, sempre a seguito di quello che abbiamo detto nelle premesse a causa di tutta la confusione, sia normativa ehm, che ehm, disciplina. Proprio per quello che riguarda questo tipo di attività, hanno visto ehm, interpretare l'azione dello spettacolo viaggiante sui territori in maniera errata, quindi è spesso riconducibile anche ad attività di ristorazione e quindi naturalmente all'esigenza anche di ehm, bagni e eh, simili. Insomma. Mm, per limitare e appunto, ripeto, come ho detto prima, e semplificare l'azione ehm, dell'amministrazione, quindi la gestione e il rapporto tra l'amministrazione pubblica e questo tipo di attività, anche naturalmente con i loro gestori, abbiamo deciso di limitare per il futuro, per le prossime concessioni, le autorizzazioni ai sensi del regolamento edilizio. Va da sé che limitare le um, autorizzazioni ai sensi di questo regolamento mi limita uh, uh, anche uh, eh, concessioni eh, relative a bagni e ristorazioni che ho portato solo a titolo e semplificativo questo è proprio ehm, volto a semplificare il, um, appunto il rapporto tra amministrazione e eh, lo spettacolo viaggiante anche alla luce ripeto, delle note ministeriali emesse per chiarire eh, che cosa è previsto come allestimento di questo tipo di attività, quindi un'attività eh, circoscritta e ridotta rispetto ai parchi divertimenti e quant'altro grazie